Gliuzzi. Sì, grazie Presidente e grazie alla, al direttore. <ride> io sono un deputato quindi, non mi chiamano deputata per cui. Eh, Allora, io ho ascoltato abbastanza con interesse la parte per che favore, riguarda anche... per favore. La qualità contro la, la quantità è in effetti un discorso che dovremmo, dovremmo approfondire, soprattutto quando si parla di qualità, anche in relazione ai programmi che ci sono sulle, sulla RAI, non solo su RAI News, ma in generale, quindi anche da quel punto di vista andrebbe, andrebbe, ci, ci dovrebbe essere una spinta del servizio pubblico. Eh, il mio intervento era perché mh, sono incuriosita mh, da un'interrogazione un che c'è stata qui in vigilanza RAI, riguardo, eh, prima firma del, del Presidente se non sbaglio, che riguardava la sua partecipazione al Bilderberg. Eh, più che altro a me mh, mh, mi incuriosiva la risposta che è stata data la, dalla RAI. Ecco perché le faccio adesso questa domanda. Perché la RAI dice ancorché la partecipazione citata sia avvenuta a titolo personale, ritiene assolutamente legittimo che nell'ambito della propria attività professionale, quindi partecipazione personale, però nell'ambito professionale, un suo dipendente possa partecipare se invitato e prendere parte ad eventi organizzati, eccetera, eccetera. E quindi vorrei ben capire qual è la divisione e poi se. Mh, dato che questo, diciamo, questa conferenza che si tiene ogni anno non è dato sapere di che cosa si parla sa bene insomma, quali sono le problematiche non è, non è trasparente se riguarda se rigu eh, se è, stata però, è stata collegata però a un'interrogazione sì, sì, sì. se è collegata, stata collegata al pluralismo se è uh, Collegata anche al, al suo essere giornalista, quindi direttore di Renius 24, eh, di, scusi, di, di Renius, se c'è un certo tipo di correlazione, questa è l'occasione giusta per poterlo dire finalmente. Grazie, abbiamo finito di inter... eh, Prima di arrivare, ma ci sono eh, in modo laterale, arrivata alla questione. Della riforma le rispondo sulla questione Bilderberg. Io ci sono andata in modo, eh, come dire, come persona, eh, ci sono andata autonomamente, ho preso dei giorni di ferie, mi sono pagata il viaggio, mi sono pagata l'albergo, c'era scritto però di fianco al mio nome direttore Rai News e non ci potevamo scrivere NASA perché eh, continuo a lavorare a Rai News. È chiaro che io ho svolto tutta la mia professione giornalistica sul piano internazionale e quindi è assolutamente ovvio che nel momento in cui si organizzano i think tank, si scelgono una serie di persone che staranno in una stanza, eh, è uscito anche il mio nome. La segretezza è soprattutto legata al chi ha detto che cosa, non ai temi in agenda, perché i temi in agenda ci sono. Quindi il chi ha detto che cosa, sappiamo tutti, esistono le regole di Chatham House, che sono regole che non ha certo stabilito il Club Bilderberg che garantiscono a delle persone di confrontarsi in una stanza con la certezza di non vedersi pubblicati due minuti dopo quello che hanno detto. Da giornalista è un invito che uno ovviamente accetta perché vuole andare, vedere, sentire e capire. È un tentativo di capire in più, non certo la partecipazione ad alcun che o tantomeno a qualsiasi tipo di complotto. Dopodiché se invece c'è un profilo legislativo o legale sul fatto di partecipare al Bilderberg a quel punto se ne occupa come dire se ne occupano altre autorità ma non esiste per quanto... allora cari amici eccoci qua scusate se interrompo l'audio eh, di questa pantomima no che pantomima scusate di questa diretta dalla commissione di vigilanza della Rai, ma è con molto piacere che vi dico che ho al telefono il nostro amico cittadino al Senato Alberto Airola. Ciao Alberto. Ciao Salvo, buongiorno a tutti coloro che ci seguono, sono appena uscito e sto correndo in Commissione Giustizia e approfitto di questo breve intervallo per fare due parole con voi su una seduta di un'audizione che mi è sembrata alquanto inutile, come spesso succede perché poi purtroppo non ne veniamo mai a capo dei veri problemi, ecco. Esatto, infatti io ho osservato che si è parlato per tantissimo tempo se bisogna chiamare la signora Maggioni direttora, direttrice, direttore e vabbè lasciamo stare. Ma poi l'Accademia sì, della Crusca magari. Eh, esatto, esatto. Che poi voglio dire, eh, invece quando si trattava di fare delle, di dare delle risposte è stata quasi sempre molto evasiva eh, e io l'ho trovata anche indisponente nel modo con cui eh, si è rivolta a te dicendo se lei mi deve attaccare, eccetera, eccetera. Poi io sono ospite, ma ospite ed è che lei è una nostra dipendenza. Lei, lei non solo è ospite ma è in una commissione parlamentare di vigilanza e indirizzo. Quindi dovrebbe avere il massimo rispetto perché noi rappresentiamo i cittadini e i cittadini pagano un miliardo e sette di cui parecchi milioni cifre che non abbiamo, di cui non abbiamo avuto conferma perché mentre sa benissimo citare, snocciolare i dati dell'audit della BBC o eh, i news, eh, del, di quanti soldi mh, Gubitosi ha stanziato di quanti giornalisti ha stanziato alla sua nuova redazione rispetto alla passata edizione gestita da Corradino Mineo, non ha detto nulla e visto che eh, ha detta di tutti in RAI. Il, il suo, la sua testata giornalistica ha ricevuto un incremento spaventoso rispetto allora uno dice ma come mai a, a fronte di questo investimento abbiamo dei risultati così risibili? perché sono risultati risibili?" Esatto, esatto, esatto, lo 0,4% di, di, di, eh, di share anche per uno news si sa che sono molto bassi come performance eh, è, è risibile a confronto appunto di un competitor hanno preso uno a caso TG Sky che ha 5 milioni di abbonati cioè la Ryanair è 17, c'è un bacino molto più ampio. Ma comunque, scusami Alberto, io vorrei però un attimo spostare l'attenzione su un fatto, fra l'altro una cosa che è stata detta molto in chat di Salvo 5.0, e cioè, ma comunque Rai News, essendo un servizio pubblico in effetti, cioè, attenzione, è giusta la tua osservazione, a fronte di questi investimenti hai un ascolto risibile, d'accordo? Però dov dovremmo anche pensare al fatto che Dovrebbe prima di tutto fare informazione Prima di inseguire l'audience No il... ma eh, Il discorso è proprio Sì ma se io spendo Ma guardate facendo un conto così Spannometrico 1600 euro a eh, utente che guarda Rai News a testa, perché a fronte dei milioni investiti più o meno potremmo fare un calcolo del genere, cioè come se la maggiore fosse andata a dare mille euro e più a ogni, no? Cioè ci mandavamo un, un uh, ci potevamo mandare una persona con, con, con, con tutte le notizie e le agenzie stampate personalmente da ognuno degli, degli ascoltatori, dei telespettatori di Rai News, no? Certo. Eh, no, questo, questo discorso non vale sui soldi pubblici, soprattutto alla luce del fatto che Rai News è stata implementata, ripeto, ha svariati più di 100 giornalisti che lavorano. Quando lei mi dice ma per gli approfondimenti, eh, cosa contiamo? Quattro giornalisti in un angolo, quelli non fanno approfondimento. Ma chi ce li, ce li ha messi di quattro giornalisti in un angolo che non fanno approfondimenti? Chi dirige la testata? Eh, perché la dirigi tu, mia cara Maggioni? E allora tu. Ti stai, stai dicendo che hai messo quattro poveretti a cercare di fare gli approfondimenti e il resto fai tutto tu, perché così ha detto ah, io non posso starci, non ti mai neanche. Cerchiamo di parlare in italiano, no? perché sì, dietro sì. certe parole inglesi spesso lei ne ha usate parecchie, si, si nasconde la fuffa del marketing che già abbiamo conosciuto ampiamente con la nuova gestione del Consiglio dei Ministri da parte di Renzi. Quindi siamo anche un po' stanchi di questo modo di dire intortare gli italiani, ma a prescindere da questa valutazione noi ci troviamo di fronte a un sacco di soldi che vengono dati, allora se lo all News tira poco investiamoci di meno, investiamo di più nei TGR, cosa che ho detto la scorsa eh, audizione, investiamo di più nei TGR, mettiamoli in condizione non di avere la cassetta, andare in studio, montarla e darla alla news su fatti che so di cronaca importanti, ma digitalizziamo le testate regionali in modo che siano operative e spariamole su, eh, sull'all news, news potrebbe essere un semplice collettore, lavorare con una redazione anche piccola di tutti, a, soprattutto alla luce della riforma Gubitosi, che mira ad avere un'unica redazione che lavora per tutti i Tutte le testate dei TG? No? Eh sì, cioè, questo è, è, è il punto. Da cui, a cui si, loro vogliono arrivare, peraltro con una strategia, con un punto d'arrivo che nessuno conosce e che la Maggioni ulteriormente non ci ha chiarito, come non ci ha chiarito appunto quanti soldi le hanno date realmente, come non ci chiarisce eh, cosa significa poi il 2 novembre. Il 2 novembre sì, era una giornata di festa, notoriamente probabilmente una giornata dove la gente non stava mangiando la TV, ma era un giorno come un altro, potevo prendere il, il 3 novembre, potevamo prendere il 31 ottobre, e, insomma eravamo sempre eh, più o meno su quelle cifre lì, non è che siamo non è che andiamo lontanissimo, no? certo. Poi c'è la questione, vabbè, anche le l'elusione le, le, le, le, le, le, le, le della risposta ennesima sulla questione del Bilderberg. Cioè, se tu vai a una riunione segreta eh, in qualità di giornalista, perché poi c'è scritto Rai News 24, direttrice Rai News 24, insomma, eh, e mi dici che è normale andare in un posto dove è vietato riportare eh, chi fa certe dichiarazioni, ma solo certe dichiarazioni. Io sinceramente lo trovo inaccettabile. Ma come dirà lei non ci sono, scusami, come dirà lei non ci sono, non ha violato nessuna legge, ma il codice di etico di comportamento e la deontologia professionale mh, dovrebbero già bastare, ecco, insomma, per, per farsi delle domande. Ma allora io guarda, eh, so che tu devi scappare, quindi ti dirò oh, una, del, alcune cosette, ma molto molto velocemente. Allora, primo. Eh, il fatto che eh, eh, lei, ha, lei ha detto che gli argomenti sono pubblici, ma io non lo so quanto siano pubblici gli argomenti, ma comunque ma lei... Appunto, appunto. Ma ma lei comunque doveva fare, doveva fare un approfondimento, dove, doveva raccontare i fatti senza dire chi aveva, dato, chi aveva detto certe frasi al limite, visto che c'è questa cosa che si può parlare certo, degli argomenti non senza dire l'autore, non ha fatto nulla. No, visto che no no, e visto che peraltro ha dichiarato che era una golosità da un punto di vista giornalistico eh, in, in, irresistibile quella di andare al Bilderberg e esatto. allora almeno facci un report fai una puntata in cui dici il Bilderberg e spiega agli italiani che cosa hai visto, non fai i nomi ma spiegalo, esatto. se no esatto. dimettiti da giornalista fai, e ti vedremo che so, fra un anno a meccanica piuttosto che a Post o quello che sarà come molte Insomma, no, è, è assurda di la situazione. Sì, no, ma, ma guarda, è veramente. Io appunto avevo questo impegno, ma ti dico, mi, lo, lo, mi ha salvato anche da un ulteriore. così? Eh, eh, dibattito di, di che si poteva scatenare ancora in conclusione. Perché. Purtroppo non ne veniamo a capo, perché io ho esordito dicendo che il suo telegiornale è fazioso e di parte, ma adesso non sarò qui, a ah, perché possiamo parlarne per giorni di quanto una disinformazione è fatta con un certo modo e porta a certe conclusioni gli italiani e, e avere due opinioni diverse su questo, o argomentare in maniera um, così, uh, in, in, in in irregolare, insomma argomentare in modo così furbesco, no? poi una, una posizione giornalistica rispetto a un fatto. Cioè sappiamo che l'obiettività del giornalismo è molto difficile da gestire e andrebbe fatto con dei giornalisti che abbiano una deontologia, io su questo sono d'accordo con tutti quelli che lo dicono lì. Peccato che il modello italiano non sia questo, non è quello dove è nata la BBC, non è lo stesso contesto culturale. Quindi è inutile che stiamo parlando di modelli è come quando si parla del bicameralismo imperfetto che c'è in Spagna e in Francia e si, e si paragona al nostro bicameralismo perfetto sono repubbliche di natura diversa sono forme di stato di natura diversa uno c'ha il re, l'altro c'ha i lender l'altro è una repubblica semipresidenziale e quindi quando si fanno i paragoni bisogna avere gli stessi parametri, se no paragoniamo come ci dicevano le elementari, mele con patate no? e non possiamo fare uguale banane Alberto, un'ultima battuta un'ultima battuta perché in chat mi scrivono hanno osservato che uno degli ultimi senatori o deputati non so che cosa sia che ha, che ha preso la parola ha dichiarato di essere proprietario di una tv ma questa è una sì, cosa Rossi, ammissibile il Rossi. Ecco, il senatore ma Rossi in... proprietario di una tv che fa parte della commissione in vigilante lui, lui dichiara ma sì, eh, non è probabilmente corretto, visto che si sta parlando di RAI, servizio pubblico, mi sembra che il senatore Rossi sia dimesso dalla sua carica di amministratore delegato della, del gruppo televisivo privato a cui, che gestiva. Eh, io adesso questo non, nel dettaglio non ve lo so dire, ma di conflitti di interesse lì dentro ce ne sono parecchi, se vogliamo stare a vedere ci sono personaggi che hanno fatto i giornalisti televisivi, che hanno fatto eh, sia per Mediaset che per Rai, che hanno fatto ehm, gli imprenditori, c'è cioè chi è stato in Mediaset, c'è cioè chi sta addirittura l'ex direttore del TG1 Minzolini, insomma di persone lì dentro che hanno dei, de, de, in qualche modo. Eh, de, che non dovrebbero stare lì, ce ne sono, ecco. è un po' come il Parlamento, eh, eh, come, infatti, Parlamento infatti. Come, come rispecchia anche lì la, le problematiche che abbiamo noi, noi oggi tra l'altro avremo due fiducie: una alla Camera, domani probabilmente al Senato quello sullo Sblocca Italia, alla Camera sul Job Act, nessuna discussione, anche, quindi noi siamo purtroppo costretti oramai a fare un'attività che o diventa di rottura e io penso che alla fine sarà quello oppure non, non riesce neanche più a essere un'opposizione costruttiva. Va bene, carissima Bernardino. Invito, invito gli italiani a prendere sempre più coscienza di questo, ecco, perché purtroppo molti lo sanno ma molti continuano a non capire cosa significa eh, stare in un sistema così vergognosamente ormai frustrato, parlamentare, dove il Parlamento non conta più nulla. Grazie Salvo, scusate Grazie la Grazie a te, ecco, magari sarebbe carino che qualcuno ricordasse alla Maggioni la legge Anselmi, perché, voglio dire, lei forse non sa che c'è una legge che vieta di partecipare a riunioni segrete quando si ha un incarico pubblico, vabbè, comunque... Eh, questo, anzi mi, no, eh, mi, spiace che, mi spiace che Mirella magari nella domanda non l'abbia già citata la legge Anselmi però vabbè, eh, non lo so ma guarda, sì, poi peraltro è stata anche osteggiata perché poi come al solito eh, dicono sentito. che quella non è, non è una domanda pertinente eccetera eccetera ho sentito, no, ho sentito. Ehm. si sono alzati gli scudi appena ha preso l'argomento sì, sì esatto, assolutamente, esatto. Assolutamente. Alberto, ti ringrazio grazie, e salvo, ti abbraccio, abbraccio stammi bene, ciao, ciao statemi bene, ciao, buonasera, ciao. un saluto a tutti grazie, ciao, ciao, ciao Va bene, cari amici, eh, questa è stata una cosa veramente veloce, estemporanea, prendetela per quello che è, eh, non, non, non, pretendo, non pretendo di darvi la verità rivelata, ma avete sentito a caldo comunque la voce di Alberto Airola che mi è sembrato abbastanza contrariato, diciamo. Da, da, da, quello, da quello che è successo in questa, in questa commissione di vigilanza perché praticamente come succede molto spesso eh, le vere domande importanti non hanno avuto una risposta completa o hanno avuto una risposta eh, diciamo farlocca, non mi viene un termine più appropriato in questo momento ma credo che descriva bene eh, quello che ho in mente va bene cari amici abbiamo fatto questa diretta fiume di due ore e due minuti, vi chiedo scusa per questo c'è tutta la parte iniziale che sarebbe da tagliare diciamo in attesa di collegarci, ma come sapete io comunque non taglio niente, metto tutto così online. Poi magari invece faccio un altro video dove ritaglierò solo questa parte, taglierò la domanda di Mirella, la risposta della Maggioni e questi commenti di Alberto. Ma questo sarà un video a parte, eh, lo farò a breve, eh, magari prima di pranzo e poi pranzo dopo. Una, cari amici, quindi vi abbraccio, vi saluto e mi raccomando, eh, vi ricordo, ci vediamo alle ore 19. Eh, per la trasmissione di Enrica Perucchietti che eccezionalmente per questa settimana andrà in onda oggi anziché domani ok? come vi ho già detto l'abbiamo registrata ieri per domani ma visto che i temi sono di eh, bruciante attualità ho proposto ad Enrica, e Enrica ha accettato, di anticipare la trasmissione di una giornata. Quindi oggi la puntata di Enrica Perucchietti. Il titolo è Mercoledì con Enrica, ma noi lo mandiamo in onda il martedì. Cari amici, vi lascio, vi saluto, un abbraccio a tutti voi, grazie e ci vediamo molto presto.